Una dieta seguita principalmente per motivi etici che rispetta l'ambiente, la vita animale e che fa bene alla salute. Sto parlando della dieta vegetariana. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Come sempre vi ricordo che per visite dal vivo ricevo a Brescia, a Toscolano Maderno e a Reno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. In questo video e nel prossimo parleremo di dieta vegetariana. Eh, dividerò l'argomento in due parti. Oggi vedremo qual è la maniera migliore per alimentarsi in maniera vegetariana. La prossima settimana invece eh, affronteremo il problema della salute, vedremo effettivamente quali sono gli impatti della dieta vegetariana sulla salute. Prima di tutto una definizione d'obbligo, in modo che non ci siano fraintendimenti. Oggi e la prossima settimana per diete vegetariane intenderò la totalità delle diete basate principalmente sui vegetali che non comprendano carne e pesce e che comprendono tutti gli alimenti vegetali vengono quindi escluse la dieta mediterranea che eh, è una dieta basata sui vegetali però comprende anche carne e pesce e viene esclusa anche una frangia estremista tipo il crudismo o il fruttarianesimo che non comprendono tutti gli alimenti vegetali in sostanza parlerò della dieta l'atto ovo vegetariana, se comprende latte e uova, l'atto vegetariana, ovo vegetariana o vegana, e raggrupp raggruppandole tutte sotto la voce di vegetariane. e In caso eh, ci fosse la necessità, specificherò di cosa sto parlando. Come ho appena detto, le diete vegetariane si inseriscono nel filone delle diete eh, basate sui vegetali, o plant-based in inglese. Per molti si tratta di una dieta di esclusione. Prendo la dieta onnivora e tolgo carne e pesce. Però forse potrebbe essere utile invece considerarla in maniera opposta, ovvero prendo la dieta vegetariana e a questa, se necessario, aggiungo carne e pesce, in modo anche da pensare che la dieta vegetariana è composta da tutti gli alimenti vegetali. Io, per esempio durante il mio lavoro quando strutturo le diete per i miei pazienti ragiono in questa maniera faccio prima la dieta vegetale e poi dopo aggiungo carne e pesce come ho già detto in molti video il corpo funziona a carboidrati, proteine e grassi prende questi elementi e li trasforma in energia non gli interessa la fonte da cui vengono questi elementi finché ne ha a sufficienza per sopravvivere se io prendo carboidrati, proteine e grassi da una pillola oppure da un piatto di pasta e fagioli oppure da un piatto di polpette col pane per la scarpetta al corpo in prima approssimazione non gli cambia niente l'importante per lui è che abbia i nutrienti necessari in particolare per quanto riguarda i carboidrati no, non è un problema perché la fonte principale di carboidrati nella nostra alimentazione è rappresentata appunto dai vegetali eh, che ne hanno in abbondanza a meno che uno non si alimenti esclusivamente di lattuga mi sento di dire che i carboidrati ce ne sono ovunque. Per quanto riguarda i grassi io personalmente consiglio di puntare principalmente sull'olio extravergine oliva che è quello più eh, salutare ma in ogni caso anche i grassi sono ben rappresentati all'interno del del mondo vegetale eh, non sono assolutamente un problema per quanto riguarda però eh, gli Omega 3 quelli vanno eh, osservati con un pochino più attenzione. fonti di omega 3 nella dieta vegetariana possono essere i semi di lino e il loro olio, ehm, le noci, i semi di chia, in caso eh, per alcune volte c'è bisogno di un'integrazione ma questa cosa va valutata caso per caso. Le proteine vanno considerate con un pochino più di attenzione. in natura esistono migliaia forse milioni di tipi diversi di proteine eh, ma hanno in comune tutte l'essere composte di aminoacidi gli aminoacidi sono una ventina circa e funzionano un po come le rette dell'alfabeto eh, una combinazione di aminoacidi diversa in numero e ordine tra loro porta a proteine diverse eh, in particolare è importante capire che noi non abbiamo bisogno di proteine abbiamo bisogno di aminoacidi ebbene nel momento in cui ci alimentiamo soltanto di vegetali il problema è che eh, non tutti i vegetali hanno la giusta quantità di aminoacidi da poterci dare in maniera singola cioè se io prendo quel tipo di vegetale è possibile che non abbia tutti gli aminoacidi che mi servono come può quindi un vegetariano eh, rimanere in salute Beh, basta combinare le varie fonti alimentari se io mangio cereali e legumi durante la giornata, ma non mangio soltanto cereali o soltanto legumi, allora ho tutti gli aminoacidi che mi servono. Eh, inoltre esistono effettivamente alcune piante, alcuni prodotti vegetali ricchi di tutti gli aminoacidi e che quindi da soli riescono a essere sufficienti. Sono la soia, il grano saraceno, la quinoa e l'amaranto. Usare questi prodotti assicura un apporto corretto dei, di tutti gli amminoacidi. Per quanto riguarda le vitamine sono tutte abbastanza presenti nel regno vegetale, non ci sono grossi problemi, l'unica a essere un po' critica è la vitamina B12. La vitamina B12 non è presente nei prodotti vegetali, va quindi presa per forza con un integratore, anche in caso di dieta lato-ovo-vegetariana. C'è da dire però che la B12 in ogni caso può essere carente per molte cause, non soltanto alimentari, quindi è abbastanza frequente trovarla bassa nelle analisi, quindi ogni tanto un controllo quando si vanno a fare le analisi è bene farlo indipendentemente dal tipo di dieta seguita. Anche, anche la vitamina D potrebbe essere carente, e quindi potrebbe dover essere integrata, ma anche qui è una carenza molto frequente nella popolazione, quindi andrebbe controllata in generale. Per quanto riguarda i minerali bisogna fare attenzione soprattutto al ferro e al calcio. Il ferro in particolare è presente in parecchi alimenti vegetali in maniera anche abbondante. Fagioli, radicchio, i pistacchi hanno tutti molto ferro, però per assimilarlo c'è bisogno di assumere contemporaneamente nello stesso pasto vitamina C. Questo vuol dire, ad esempio, condire con limone, oppure farsi una spremuta, oppure farsi una limonata. Eh, in generale, mangiare frutta, la frutta contiene vitamina C e aiuta quindi l'assimilazione del ferro contenuto negli alimenti vegetali. Per quanto riguarda il calcio, in una dieta latto-ovo-vegetariana o latto-vegetariana latto abbiamo comunque i latticini da poter sfruttare. Ma a parte i latticini, anche molti prodotti vegetali contengono calcio. Abbiamo i legumi, fagioli, soia, ceci, eh, abbiamo le mandorle, abbiamo i semi di sesamo, abbiamo tutti i prodotti derivati da questi e non solo questi. In ogni caso, secondo me, la fonte più facile da utilizzare come fonte di calcio in generale è l'acqua. Alcuni tipi d'acqua sono molto ricchi di calcio, si tratta di acque con residuo fisso medio-alto, diciamo da, da 500 in su e, Alcune, alcune marche permettono di eh, arrivare addirittura con 2 litri a quasi eh, la copertura totale del fabbisogno quotidiano quindi non è assolutamente trascurabile infine vediamo gli alimenti una dieta vegetariana deve contenere tutti gli alimenti eh, vegetali disponibili partiamo quindi dai cereali sia pasta e pane anche integrali ma anche i chicchi soprattutto i chicchi per avere eh, gli alimenti grezzi eh, passando poi per i legumi, quindi fagioli, ceci, soia, lenticchie, eh, piselli, eh, la frutta, la verdura, la frutta secca e infine anche i grassi, l'olio, l'olio, olio extraverge oliva principalmente eh, direi di trascurare gli oli di semi vari a parte l'olio di lino che è importante per gli Omega 3 ehm, e puntare soprattutto sull'olio extraverge oliva detto questo però esistono anche alimenti che possono essere presenti nella dieta vegetariana che eh, tendenzialmente nel sentito comune sono un po' la firma di questa dieta vegetariana sono il tofu, eh, il seitan, il tempeh, il miso, il muscolo di grano sono cose un po' esotiche, un po' particolari che però volendo si potrebbero provare anche nell'ambito di una dieta onnivora per variare il più possibile anche l'alimentazione in questo caso bene per oggi è tutto eh, la prossima settimana parleremo degli effetti sulla salute della dieta vegetariana eh, se avete dubbi o domande fatele pure qui sotto senza nessun problema io mi rendo conto in questo video di essere stato parecchio stringato parecchio conciso su certi concetti per questione di brevità quindi mi raccomando se ci sono dei dubbi o delle domande non fatevi problemi a scrivermi qui sotto se vi piacciono i miei video sull'alimentazione iscrivetevi al canale e seguitemi eh, nella descrizione trovate tutti i miei contatti noi ci vediamo la prossima settimana un saluto a tutti